Si scoprono strugenti lamenti Difficili da decifrare Ancora più difficile ascoltarli Immersi nella confusione Si tenta la rimozione del pensiero Quello che pesa il crollo della confusione Sono così indifeso che non so cosa farei Se scoprissi come difendermi Ho fatto delle mie fragilità Dio Sindifeso che non so cosa farei se scoprissi come difeso.